Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, è venuto il momento di incontrare uno dei prodotti più attesi dell'anno e probabilmente sarà anche uno dei più acquistati nei prossimi mesi. Ho voluto aspettare qualche giorno prima di presentarvi una recensione perché volevo conoscere a lungo tutti i dettagli del nuovo iPhone X. <susurra> Di solito, subito dopo la presentazione, ci troviamo belli seduti ad un tavolo con iPhone in mano per capire come funzioni. Ma è vero che iPhone ha una serie di difetti? Ma è vero che il Face ID è così fastidioso? Allora, soprattutto, quante volte ci becca e quante volte no? Proviamo a vederlo insieme. Il telefono è fermo in questo momento, io lo metto davanti a me e guardate il eh, lucchetto mostra che il telefono in questo momento è sbloccato basta un movimento di questo genere perché eh, il eh, telefono eh, a questo punto sia pronto per essere utilizzato se non ci credete che non sbagli mai eh, riproviamo telefono fermo e spento lo sollevo ancora una volta vedete sbloccato e il telefono se ne va ma può essere che qualcuno di voi abbia un dubbio come funziona il telefono se ho un cappello addosso? Ma non è difficile provare, no? Troviamo un eh, cappello, eccolo, lo mettiamo in testa, proviamo immediatamente lo sblocco Allora, eh, telefono che, eh, vedete, è spento ed è fermo, lo metto davanti al mio viso e il telefono è, voilà, eh, sbloccato ma a questo punto, e se ci fosse anche una sciarpa, controlliamo la sciarpa e vediamo anche quella. Meno male che non è ferragosto perché altrimenti sarebbe una prova difficile. Vediamo se riesco a non ostruire il microfono. Una faccia che blocchi magari anche parzialmente il mio viso. Vediamo come si comporta. Ancora una volta, telefono bloccato, lo mettiamo davanti a me, tac, e il telefono è sbloccato. Beh, insomma, direi che tutto sommato, magari anche senza questo eh, cappello in testa, l'affidabilità mi sembra sia garantita. Qualcuno di voi mi ha chiesto, ma come si comporta invece eh, Face ID quando un telefono è sul tavolo? Eccolo qua, tac, appoggiato sul tavolo. E eh, guardando il telefono, mentre sono in una posizione eh, che è quella di una persona eh, seduta, il telefono si è sbloccato senza alcun tipo di problema. Ho usato un'angolazione di questo genere per non ostruire le informazioni date al telefono con eh, quelle che sono le, eh, diciamo le sembianze della eh, fotocamera. Se vogliamo possiamo anche riprovare eh, per vedere eh, com'è il funzionamento e vedete che ancora una volta iPhone si è sbloccato. Okay, ok ma al buio che cosa funziona? Beh solleviamo il telefono guardiamolo e voilà sbloccato. Ecco dopo eh, tutte le prove relative a Face ID il nuovo iPhone X eh, in quella che io definisco tutta la sua bellezza. Io ve lo mostro in questo momento anche con eh, una delle eh, cover nella eh, versione eh, super light no? questa non è eh, una di quelle ufficiali in particolare questo è un modello di cellula light vedete eh, molto leggero che quindi eh, mantiene eh, essenzialmente l'aspetto inviolato del eh, telefono telefono che eh, da un lato rappresenta solo il bilanciere del volume il volume rocker il, la classica levetta eh, di iphone per il eh, cambio poi del eh, stato da suoneria a eh, silenzioso eh, Su questo lato il pulsante d'accensione e il cassettino per la eh, nano sim eh, Sul lato inferiore l'attacco lightning port, microfono e eh, altoparlante E poi sulla parte posteriore eh, la doppia eh, fotocamera Ecco, questo è sempre stato uno dei temi eh, dibattuti Cioè quanto eh, traballa il telefono nel momento in cui eh, si vuole scrivere qualcosa proviamo ciao ecco vedete che in effetti così in versione eh, diciamo eh, pura senza eh, alcun tipo di cover questo eh, effetto del traballamento eh, un po si sente se però eh, invece vedete anche solo con una eh, cover di questo genere Vedete che l'effetto viene praticamente eh, quasi eh, completamente annullato. No? E questo, ovviamente, eh, secondo me è molto meglio eh, nel momento in cui si usa eh, il eh, telefono. Eh, altra mh, caratteristica è quella, eh, vi mostro, è quella essenzialmente mh, eh, del eh, controllo eh, delle funzioni. Allora. Eh, questo eh, tasto sulla, base, sulla parte eh, bassa, questa linea sulla parte bassa vi va a vedere l'area con cui interagite quando eh, volete utilizzare ad esempio il ritorno alla home eh, perché può servire tanto per uscire dalle applicazioni quanto ad esempio per tornare velocemente alla home sostituendo eh, la pressione del tasto, eh, quanto eh, ad esempio per rimpicciolire vedete eh, la eh, dimensione del display vi ricordo tra l'altro che eh, dovete attivare questa funzione nelle impostazioni generali eh, nella voce accessibilità e poi gestire con eh, lo swipe invece nella parte bassa vedete del display il passaggio eh, da un'azione eh, all'altra eh, questo è un funzionamento molto semplice se volete invece eh, attivare vedete eh, il multitasking basta uno swipe verso l'alto e basta fermarsi, quando poi chiudete, premete scusate, sulle applicazioni aperte potete scegliere eh, di chiudere quelle che eh, insomma, non volete eh, più mh, utilizzare, quindi eh, essenzialmente eh, queste le funzionalità di eh, iPhone eh, legate eh, alle gestures. Velocità del software, come sempre quando Parliamo di iPhone, diciamo che il software è il problema minore, nel no? senso che è sempre di solito garantito il fatto che con iOS, a parte quando ci sono prodotti magari che sono un po' datati, che hanno qualche anno di vita, la reattività sia sempre al top. Viene ovviamente questo garantito anche con il nuovo processore, a 11 Bionic o a 11 Bionic. Ecco, per quanto riguarda il display, 5,8 pollici di diagonale, 1125x2436 pixel. La particolarità ovviamente più singolare è quella della canotta nella parte più in alto. E vi dico. A me piace molto questa idea di avere due posizioni che permettono da una parte di trovare quelle che sono le notifiche e dall'altra invece scusate, il centro di controllo. Come sempre il centro di controllo poi vi permette di usare il 3D Touch quindi di entrare ulteriormente nelle funzioni che eh, vengono gestite proprio eh, da questo eh, spazio. Ehm, insomma 3D Touch eh, che viene utilizzato molto ovviamente all'interno eh, del eh, telefono rimane una delle eh, funzionalità importanti per quanto riguarda eh, iPhone e in particolare eh, in generale eh, iOS. Mm, fotocamera eh, oggi avete la possibilità di eh, gestire eh, lo zoom del eh, telefono come eh, su iphone o andando eh, direttamente da 1 eh, a 2 oppure eh, con un movimento di questo genere sul display potete se no, scegliere le varie modalità la modalità eh, ritratto vedete vi dà la possibilità di scegliere alcuni eh, tipi di esposizione diversa del soggetto, vi ricordo tra l'altro che questa è comunque tutto sommato una eh, modalità eh, demo, una modalità beta, più, eh, e quindi, eh, come tale, va considerato il fatto che eh, ci potrebbe essere qualche. Eh, problema e quindi ancora qualche imperfezione eh, nell'utilizzo. Nonostante questo, eh, secondo di Exomark, questa è la miglior fotocamera in assoluto, eh, fotocamera in assoluto per eh, uno smartphone, mentre eh, nella videocamera il risultato non è altrettanto eccellente. Quindi foto davvero al top, video eh, così così. Batteria da 2716 mAh che a me non ha mai dato alcun tipo di problema, nel senso che arrivo a fine giornata senza tanti stress cerchiamo di sentire anche l'audio Apple è sempre riuscito è sempre riuscita a trovare veramente un rapporto tra volume e qualità dell'audio al top adesso aspettiamo che si colleghi sentite? Il volume che viene messo io sento addirittura la pressione del volume sul dito che è fortissima e l'audio come avete sentito è anche è ottimo di qualità perché c'è una definizione dei bassi che forse nemmeno il boom sound di HTC riesce a garantire davvero davvero ottimo questo è un prodotto eh, che è certificato IP67, quindi eh, resiste a acqua e polvere. Avevo lasciato tra l'altro eh, la cover: eh, resiste ad acqua e polvere eh, andando fino a un metro per 30 minuti. Se volete eh, attivare il meccanismo di eh, Apple Pay, eh, dovete eh, semplicemente premere due volte nella parte laterale e vedete arriva la vostra carta, adesso il volto non riconosciuto o non ha riconosciuto il volto perché c'è la telecamera eh, di fronte, quindi volendo eh, si può utilizzare comunque il codice per il pagamento, se dovete invece attivare Siri basta premere a lungo eh, sulla parte laterale per mm, insomma, eh, gestire il eh, vostro eh, telefono mm, con, eh, secondo me una eh, livello di, di, apprende... diciamo, eh, di risposta discreto di Siri non è secondo me il miglior assistente virtuale in questo momento disponibile sul mercato. Mentre per la dettatura vocale è una delle migliori eh, soluzioni in eh, assoluto eh, realtà aumentata è una cosa a cui magari dedicheremo poi uno spazio a parte perché è uno degli aspetti che sono veramente esaltati dal nuovo processore, il nuovo A11 Bionic insomma queste le impressioni d'utilizzo dopo quasi due settimane ormai dal giorno in cui ho cominciato ad utilizzarlo la bontà di questo prodotto non cancella il fatto che sul mercato ci siano altri telefoni veramente di altissimo livello, ma guardate, iPhone X è veramente un prodotto secondo me ad un livello di eccellenza notevole, so che molti di voi oppongono poi il tema del prezzo, quella è una valutazione che del tutto personale su cui eh, non posso entrare, no? ognuno di noi ha una valutazione diversa su qual è il valore delle cose eh, che si possono eh, acquistare, però insomma, sulla qualità di questo smartphone non c'è assolutamente alcun tipo di dubbio.